Un sacco ora, guarda a destra, eccolo <ride> Adesso fa più male. No, morbida, morbida, eccolo là. Tira un piccolo rumore che non è il tuo bacino. Il lettino, ok. Eh. Yeah. Unlock your full potential at Crack Addicts. con la zona cervicale. capito? C più ascendenti che discendenti, eh? tranne una vertebra la, la, sulla sinistra che è il blocco, ok? Ok Allora, vediamo un po', spingi in alto forte. ok stringi i denti per favore, uh -huh. spingi in alto eh, qua c'è qualcosa che non va, innanzitutto. Infatti qui probabilmente ti fa male, vedi? Mm -hmm. Guarda, ti faccio vedere, è molto facile che tu abbia questi muscoli deboli, i muscoli cervicali anteriori. Spingi in basso e eh, infatti vedi, <ride> neanche devo fare fatica. Mettiti faccia in su per favore però abbiamo visto, metti giù. Le tue contratture sono più nella parte bassa della schiena, paradossalmente morbida ok metti la faccia in giù mi dai le braccia per favore guarda mantieni le braccia così ok? spingi verso il tetto eh verso il tetto resisti? Resisti, vedi che è molto debole, ok? Ora ti faccio vedere quello sicino che ti faceva male qua, vedi? Eh? Morbida, morbida eccolo là mi ripare il braccio per favore per mantenere così spingi verso il tetto <ride> adesso è fortissimo vedi la differenza mm. questo libera i tuoi muscoli della bocca ok Fumato, eh? un sacco ora lo liberiamo ok la è un piccolissimo click indolore, guarda solo con gli occhi per piacere a sinistra ok, ora guarda a destra eccola <ride> adesso fa più male? no morbida questa è un po' più bassa eccola oh. Usare anche un cambio per favore tira un piccolo rumore che non è più bacino il lettino, ok? scriverà un po' la tua non lascia sempre, sei tranquilla eh, esatto. ti un piccolo clic morbida morbida eccolo là morbida morbida eccolo là ti un piccolo <ride> rumore sulla tua pelle eccolo là, <ride> c'è il tessuto connettivo che si sgancia proprio dalla, dalla parte vertebrale eh? il lettino cadrà un po' sentire il rumore perfetto ritorna piano piano ai piedi attenzione girati verso di qua benissimo, intanto controlliamo la rotazione della cervicale che adesso è super perfetta, vedi? Ah. Ah. E eh, anche lì, vedi? Ah. Tutto è perfettamente in linea. Adesso ah. poi rifacciamo anche l'esame di amore, come cosa rimane. Sì, si, sì, grazie, qua sopra. scendere un pochino, okay. vedi, il livello di stress e adesso, questa è come sei ora, andiamo a sbloccarci tutto questo tratto e la tua vertebra ci 4 Ci mettiamo per favore sul fianco, verso di me. La spalla dove la metto? Così va benissimo, mantieni così, uno, così, tieniti bene, in orbita. Ah, Eccolo là, abbiamo <laughs> <laughs> allora, fatto. Allora, allora. allora, allora, allora. alla tua sinistra quindi da verso di là ok eh, questa qua fa male la vedi ancora un pochino okay. Su, bravo. Vieni in piedi, tirati verso di là, super lineare, qui faceva malissimo, va molto meglio, però ancora mettiamo dei nastri, eh. sedute, che permettono un'ossigenazione del tessuto e una decontrattura muscolare mantenuta nel tempo, abbassiamo un po' la testa per piacere, Benissimo, vieni, mi piego, dovresti sentire il collo molto libero adesso. Eh? Sì, sì. E grazie per il... Grazie a te, sono bravissimo, mi sento una nuova persona. Mi fa molto piacere. <ride> Ma cosa devo fare per questi? Eh, Forse faccio questo, una. Questo tipo di trattamenti servono proprio per far mantenere nel tempo tutto quello che ehm, diciamo facciamo già subito con questa stessa terapia, cioè una continuità ecco, di lavoro ti permetterà di garantire proprio letteralmente al tuo povero collo di potersi muovere in modo adeguato, di non avere dolori, di non far sviluppare cefalema di testa. Okay? ok, grazie.